però scusa eh? tu parti sempre senza avvisare eccoci ciao a tutti buon pomeriggio, benvenuti ciao da me e da regista Raffaele e saluto Buonasera, buonasera, buonasera Beh Ok, allora Oggi che cosa faremo? Faremo i cannoli Beh nah. Sì, non cominciamo Faremo i cannoli, quindi Vi spiegherò tutto L'unica cosa che ho fatto Ho fatto già l'impasto Perché doveva stare almeno un'ora in frigorifero Però siccome è semplicissimo da realizzare Veramente non ci vuole niente Comunque vi spiegherò tutto Cannoli sicuri? Eh? Cannoli sicuri? No, non sono siciliani, sono cannoli miei di Graziella. Eh, grazie. Con i siciliani io non voglio toccare le ricette della tradizione siciliana delle tradizioni in generale, faccio i miei così, nessuno si arrabbia e tutti siamo contenti. Ok, allora, l'impasto io l'ho già preparato. La ricetta, come vedete, è nel link in descrizione. Nel link in descrizione ho fatto la ricetta che avevo io, eh, mia personale, e prevedeva la cannella. Però, leggendo vari articoli di libri, ho visto che quelli siciliani prevedono il cacao. Siccome quelli con la, callena, can, callenna, con la cannella sono eccezionali, però ho voluto provare a fare l'impasto col cacao. Quindi, al posto del mezzo cucchiaino di cannella, ho aggiunto mezzo cucchiaino di cacao ed è anche scritto nella ricetta che si potrebbe fare e per il resto ho seguito la ricetta passo passo esattamente come era scritta come è scritta nel link, ok? allora la ricetta è fatta con farina 00, burro, un uovo, dell'alcol quindi che possa essere grappa, vermouth, io ho usato la grappa nella ricetta siciliana si usa l'aceto ma non lasciamo stare la ricetta originale perché io non sono siciliana e non voglio entrare in queste cose qui quindi ho detto farina 00 250 grammi 20 grammi di burro un uovo 20 grammi di zucchero ora spero di ricordarmela bene a memoria tanto a voi non serve sapere adesso le dosi mica le state facendo adesso insieme a me quindi non serve le trovate, nel link. Le trovate comunque nel link iniziate mescolando alla farina lo zucchero e il cacao quindi mescolate le polveri, aggiungete l'uovo e iniziate a mescolare. Dopodiché aggiungete la grappa o il vermouth o il... come si chiama quello il trasparente? Il, la vodka, il rum, quello che avete voi. E alla fine i 20 grammi di burro. Impastate il tutto e avrete un panetto che sarà così. Vedete? Non è liscio. Deve essere così. Questo. È molto sodo. Quindi dovrete lavorarlo un po' e si presenta così. Non si presenterà liscio. Si è al cacao. Così. Questo, questo è al cacao. Okay? Ecco, ecco, questo, poi. questo poi viene avvolto nella pellicola, così come sto facendo io adesso, e viene tenuto almeno mezz'ora, un'ora in frigorifero. Ecco perché io l'ho fatto prima per tenerlo in frigorifero. Va bene? Allora, se ci sono delle domande riguardo a questo vi rispondo subito altrimenti io vado avanti no per adesso solo saluto in Roma Firenze Milano va bene ok allora Sicilia, andiamo avanti. Campania Salvezza quindi è il nostro impasto lo tagliamo un pezzo e lo andiamo a stendere con la nostra nonna papera allora per stendere l'impasto con la nonna papera si parte sempre dal una papra sarebbe pasta, questa macchinetta una macchinetta per estendere la pasta il, si dico? parte sempre dalla come si chiama? dall'attacca più piccola al me è il numero uno l'attacca più piccola vuol dire uh, la distanza più grande delle due rotelle più spessa, più spessa quindi è la pasta più spessa se vedete che l'impasto potrebbe anche spaccarsi perché non l'avete tenuto in frigorifero per un'ora il tempo necessario potrebbe anche rompersi così non succede niente ripiegate e andate continuate per un po sempre al primo spessore quindi al numero 1, finché non vedrete che l'impasto comincia a diventare liscio quindi si parte, si dalla, parte dalla, dalla, dall dallo spessore più, più, più grande là. che è però la tacca più piccola numero uno non fare confusione ciao a tutti ora ben arrivati come vedete già comincia a diventare liscio, quindi adesso passo al numero 2, di tutto il procedimento di cannoli, questo è quello un po' più, più noioso, però i risultati poi vi appagheranno di questa noia che sopporterò, io sempre come vedete io prendo l'impasto che ho steso e lo ripiego. Questo si fa anche per le chiacchiere. Questo è il segreto per far venire le bolle. Facendo questo, questa operazione di piegare, entra l'aria. E quindi poi in cottura, l'aria che è presente, crea le bolle. Sì. Se voi passate direttamente dall'attacca numero 1 all'attacca numero 5, non avrete lo stesso risultato. Quindi ci vuole un po' di pazienza. prima è una di passaggio. Sì. Se volete sopportare... La pagina, potete vedere le stelline, l'abbiamo sbloccata. Piego ancora, e sono ancora al numero 2. Ora vado al numero 3. Piego e vado. Piego un'altra volta e vado. Ora, come si vede, già la macchinetta un attimo, la macchinetta necessaria. Col mattarello, sì, col mattarello, se siete bravi andate di mattarello, sapete andare di mattarello, provateci. Però sì. dovete fare sempre lo stesso, stesso passaggio. È più faticoso. No. però, col mattarello è un po', è un po faticoso, però si, si fa. No? Sì, si può fare. Fa. Ora siamo al numero 3, e io l'ho già piegata una volta. La ripasso adesso non lo piego più, vado al 4, vedete come dice non c'è bisogno neanche della farina per stenderlo, ho messo al numero 5, ovviamente più sottile diventa più si allunga, e eh si sì, e più si allungherà l'impasto, adesso il numero 6, ora non so, ci sono alcune nonne papere che arrivano al numero 8 alcune che arrivano al numero 9 la mia arriva al numero 9, io mi fermerò all'attacca numero 7 voi regolatevi in base alla vostra nonna papera io ora non so le vostre nonne papere come sono fatte la mia è così, io ora sono a 6 quindi faccio il numero 6 e ora Vado all'ultima tacca che io mi fermerò al numero 7 quindi adesso il numero 7. Ciao, benvenute! Ciao a tutte, e quindi siamo qui al numero 7. Ah, vedete come com'è bella, non, non ha proprio nessun tipo di necessità di farina per stendere, non si appiccica niente. Vedete? E viene bella liscia, liscia, perfetta. Ok, ora o con un copa pasta o con un bicchiere con qualsiasi cosa voi avete a portata di mano. Questo è un coppa pasta. Però potete utilizzare un bicchiere, una tazza. Un qualsiasi cosa voi abbiate. Andiamo a ritagliare dei dischi. Dei dischi. Questo impasto non è che lo dobbiamo buttare, eh? poi lo andiamo a rimpastare e a ristendere. Ora voi mi chiederete di che diametro è, eh? e io non lo so, ora ve lo dico subito, però voi dovete fare i conti con i vostri uh, attrezzi qui, che adesso non mi, mi sfugge il nome in questo istante, questi qui. Come si chiamano? Aiutatemi. Come si chiamano questi? Di... No, queste sono le bacchette, quelle di, di, di legno. Di. Ma quelle in acciaio, mi sfugge il nome adesso di quei cosi in acciaio che sono come questi. Aiutatemi a, a, no, a, trovare il nome, a ricordarmi il nome di questo. Allora, abbiamo fatto i dischi. Ora io metto un attimo di nuovo l'olio sulla piastra e lo accendo. Una volta fatti i dischi ah i cannelli se non sbaglio si chiamano questi, sì. mi segui un attimo tu per favore mi dici se si chiamano cannelli? si chiamano cannelli? lo spessore delle tagliatelle stesso spessore delle tagliatelle un po', un po' più sottile un po' più sottile Ah, cilindri, sì, anche cilindri, cannelli, no, no, non mi ricordo come si chiamano esattamente, canne, sì, anche. Sì, si vede lo spessore, che è proprio sottilissimo? Sono arrivata al numero 7 della nonna papera. Vedete? Sì. Ok? Ok, ora, prendiamo i nostri cannelli, quindi la dimensione dei dischi deve dipendere dai cannelli. Provate, questo qui quanti centimetri sarà? 7, 8, 10? Una decina. Quindi, questo qui sarà 10 centimetri. Prendete i vostri cannelli. se sono Ora vi farò vedere un trucchetto per farvi senza di questi, senza di quelli in acciaio. Tranquilli. Io vi faccio vedere con questi qui, che io ho avuto il regalo dalla sorella di regista. Che è stata veramente gentilissima da procurarmeli e sì, da dare. Adesso sono è naturali biologici. È stato un regalo pazzesco che mi tengo proprio sul cuore allora prendete il cannello lo mettete al centro prendete un lembo di pasta e lo mettete qui su questo lembo di pasta andate a spennellare un po' d'acqua oppure dell'uovo dell'albume quello che avete a disposizione io voglio provare a farlo con l'acqua perché non voglio sprecare un uovo e Ve faccio vedere un altro questo è il disco Mettiamo il cannello al centro, così, prendiamo un pennellino con dell'acqua, potete farlo anche con il dito se non avete il pennellino, e richiudete e premete bene per far aderire. Diteci se si vede abbastanza bene. Cannello, disco e acqua. E chiudete premete bene in modo che aderisca altrimenti poi in cottura si apre anche se si apre non fa niente fate il cannolo scomposto come i grandi chef e premete va bene ora io mi faccio questi altri così adesso mentre questi friggono io vi faccio vedere il trucchetto per fare i cannelli che non è una cosa non è il miracolo che ho inventato io però e fate così va bene sì, sì, sì, sì, sì, sì, c'è un altro modo, adesso vi faccio vedere come si fa senza cannelli, né di legno e né di acciaio, ora vi faccio vedere. Li sto facendo questi così nel frattempo che poi vi faccio vedere il trucchetto io frigo. Quindi facciamo questo, speriamo che adesso questi non mi si aprano perché non sto usando l'uovo, però faremo in modo che non succeda. chiudete, mi raccomando sigillate bene con un dito questo è l'ultimo e adesso vi faccio vedere come fare i cannelli senza né quelli di acciaio né quelli, questi qua ora, così ora vi faccio vedere come siamo arrivati a questo è facilissimo mi si quello che faceva fatto sì. quello che faceva la televisione Aspetta. la televisione dei bambini hai fatto? vabbè niente allora si prende la stagno adesso te lo diranno loro come si chiama allora è uh, un ma... pre... eh? mago no quello della televisione dei bambini su Rai 3 no vabbè lascia stare non è questo adesso l'argomento allora la stagnola ci mettiamo la carta forno intorno e ci andremo a mettere il nostro disco di pasta ora io li ho usati tutti non ce ne ho più nemmeno uno perché sono molto intelligente allora ne faccio un altro un attimo solo, arrivo subito mucciaccia brava mucciaccia mi sento un po' lui nel fare questa cosa ah, art attack art attack aspettate che adesso vi faccio vedere tutto abbiamo un po' di pazienza seguitemi nelle mie scimmito vi faccio vedere tutto 3 facendo una 4 no sto facendo solamente per farlo vedere 4 5 Sì, sì, Giovanni, Giovanni. Giovanni Ciao, eh, Giovanni. Eccolo. Sì, sì, sì. Sì, allora, sì. Grazella attacca. Ba. Attacca. Ba. Okay. È sei, è sette, ci fermiamo qua. Ora io faccio un disco e vi faccio vedere come fare. utilizziamo quindi abbiamo fatto questo mettiamo la carta da forno intorno perché se lo mettete sulla stagnola non si staccherà si attaccherà e facciamo la stessa cosa che col cannello di Ma questo non avete cannello questo canne... solamente se non avete cannelle. Canne... va bene fate così Beh. e chiudete e avete fatto il cannello. Ah, questo è una... Ora vi faccio vedere anche come arrivare a questa cosa qui. Però ora andiamo non. un attimo qui, che andiamo un attimo a friggere, che l'olio è pronto. Vieni con me. Andiamo a friggere? Venga con me, ci spostiamo da questo lato del L'olio mi sembra fatto. Premo un'altra volta per evitare che si apra. Ma può succedere che si apra perché io non ho messo l'uovo perché sono cocciuta. E vado, non è fatto ancora l'olio perché vedete, non è ancora pronto, dobbiamo aspettare un altro po', adesso l'ho alzato, però guardate già le bollicine, aspettate, perché non era fatto l'olio, quando è fatto l'olio le bolle sono tantissime, non ti aprire Monello, non ti aprire, ecco le bolle, aspettate, speriamo che non si apra, perché non voglio aprire l'uovo, lo so, voi dite, ma che cos'è un uovo? E eh, lo so, per aprire un uovo, per spennellare questo pezzettino di massa, mi dà fastidio. Ora metto subito questo qui, così vi faccio vedere quanto è facile. E non succede niente, la carta forno non frigge, non, non succede niente, sperando solamente che non si apra. Sì, sta aprendo! devo vincere io, non vincerai nooo ho perso però il cannello è il si però ci ritroverò! comunque vedete questo qui invece vicino al cannello di legno questo non fa niente, lo facciamo cuocere perché è buono comunque ora vado a mettere questo e vi faccio vedere quante bollicine ci saranno adesso che l'olio è più caldo non ti aprire malefico arrivo subito struttagli nell'olio, non nell'olio vicino grazie maria maria 50 stelle grazie per il grazie. supporto se volete vi piace ora che se avete, avete questo bezzella. tipo di strumento facce, fa, facete, fate così attenzione a non scottarvi per favore e il cannolo così lo potete cuocere anche dall'interno se riuscite a procurarvi questi cannelli di legno sono veramente una meraviglia sono spettacolari vedete? Questo è stato unello perché però io non mi arrendo, devo vincere io su questa lotta, però adesso scotta, ne faccio un altro. Nel frattempo che questi cuociono vi faccio vedere come farlo. Asta tac. Allora. E sempre prese... c'è il viale dell'esterno, c'è una funzione. No, aspetta. Si prende un foglio di carta stagnola e si piega a metà. Poi, fase numero due. Prendete il foglio di carta stagnola e arrotolatelo così fase numero 2, no, fase 2 fase numero 2 la torata così certo che vengono bolose. E eh certo, ne, eh cioè, ne. questi sono quelli che ho cotto prima perché dovevano essere freddi per mettere la, la ricotta vedete? grazie Serena allora, e tu ti sei andato mentre io facevo questo? Ah beh, ho rotolato tutto il nostro metodo. Io non premevano bolosi. Ho ripreso eh sì, non stare a sentire quello che no. dicono. Oh, ok, no. allora esatto. comunque io l'ho rotolato. Sì, Io l'ho rotolato così. Prendo la carta forno e la metto tutta intorno. Così, e vediamo se questa volta vinco io o vince lui. così e riproviamo grazie graziana 50 stelle sempre con l'acqua perché devo vincere sempre io e andiamo a sigillare bene l aspettiamo un po nel frattempo io vedo questi qua allora, vedete come sono belli quando sono cotti quando cambiamo di colore questo vabbè faremo il cannolo scomposto alla crack e alla allora grazie quell'altro e questo è il cannolo pronto visto? Sì, tranquillo. Si vede? Sì. Voi non sapete che profumo c'è di cacao. Buonissimo. Ora vediamo chi vince fra me e il cannello di stagnola. Chi vincerà questa battaglia? Chi la vincerà? La vincerò io? O la vincerà me? Uno, due? Ancora Serena, grazie. Vieni qui. Grazie Serena. Serena Zigrini, no. Serena? Zigrino? Zigrino. Grazie Serena. Vedete, vedete, vedete. Forse vinco io. Avete visto come la temperatura dell'olio alta fa venire più bolle dovete stare attenti a questi piccoli particolari per avere le bolle Ma ne metto anche questo Certo che si possono fare che cosa con quelli in acciaio sì sì sì, sì. Aspettate aspetta. altro là. Io sto facendo questi perché non ho quelli di acciaio allora, ho questi di legno, di bambù che mi ha dato mia cognata e sto usando questi. E poi che sto facendo cannella? vedere come fare senza né quelli di acciaio e questi di bambù, quindi con la stagnola. Ma se voi avete quelli di acciaio, mettete la carta forno come ho fatto con questi di stagnola e andate tranquilli che potete farli tranquillamente. L'unica Quindi cortezza... non direttamente, bisogna mettere la carta forno. No, forma. bisogna mettere la a carta a forno. Eh. L'unica corteccia è non toccate il cannello di acciaio appena uscito dall'olio perché... E bollente no? va bene, invece non questo bello. di legno non è tanto bollente eh sì. non fate questo che sto facendo io voi voi non lo fate io sono abituata alle alte temperature e non sento tantissimo il calore, ma voi non lo fate ma come fate, non lo scottate non lo fate non lo fate, io lo sto facendo per far vedere a voi adesso proviamo anche a staccare questo vedete bestia non lo fa voi non lo fate vedete che nemmeno io ci riesco più comunque penso che si vedano bene che le bolle sono croccantissimi sono leggerissimi soprattutto veramente leggerissimi e soprattutto guardate anche da dentro anche dalla parte interiore come sono belli ottimi Aspettate, facciamo così così. Non la, ricetta, esempio. la ricetta la trovate nel link e nel post, basta cliccare sopra. Proviamo? Guardate? Si ah, vede? Ah, ah, magia, magia. Ecco non no, è no, no, magia. Con l'artefatto casalingo Va bene? Quindi... Per tutti quelli che non hanno, li devo togliere perché si stanno già cominciando a bruciare questi. Per di dire le chiacchiere. Adesso facciamo i danni. Comunque quando iniziano a cuocere troppo si sente il profumo del cacao cotto. Poi il video lo trovate su YouTube. Sì, sì, sì, sì. Oggi non avevo ancora detto. Sì, sì, sì, sì. Va bene? Sul canale Cucina con Graziella. Allora, se qualcuno è arrivato adesso, vi faccio vedere un altro che ce l'ho già pronto ci sei vieni qua con me allora ve ne faccio vedere uno così ci siamo va bene regista ci sei per chi è arrivato adesso un attimo facciamo così spennelliamo e chiudiamo pigiamo un po per far aderire la, il disco un lembo con l'altro e andiamo nella frittura, seguimi, seguimi, seguimi, vieni, vieni, e lo friggiamo, eh? non è niente, era l'acqua che stava nel, questo nel lo, va bene, ora prendiamo quelli più freddi e vi faccio vedere la farcitura, che è di ricotta, zucchero, comunque nei dosi della farcitura li trovate sempre nel link. non le prendete ancora, aspettate aspettate, dove dovete andare? Adesso viene la più bella, devo prendere quelli più freddi, questo scotto, questo. Quindi per il cannello in acciaio tu consigli di mettere la carta forno? Sam, sì, sì. C'è qualcuno che non sì. ha capito? Sì, lo ripeto: allora, eh, per il cannello in acciaio fate esattamente la quello. che... La carta forno serve per non farla aderire. Aspetta, non lo dico. Per il cannello in acciaio fate esattamente quello che io ho fatto con questa stagnola. Perché altrimenti, soprattutto se voi spennellerete con l'uovo o con l'acqua quello farà da collante e la, il nostro disco di pasta si attaccherà al cannello di acciaio e non si stacca più neanche quando sono freddi potrete fare le magie e non si staccherà va bene? Aspetta un attimo che devo togliere l'olio che la piastra rimane calda provvedete voi alla signoraria stai buono per favore zitto allora, ora questi sono i cannoni freddi noi abbiamo qui la farcitura di ricotta le dosi della ricotta le troverete sempre nel link io l'ho messo nel sac a poche però poi voi potete anche usare regista potete anche usare un cucchiaino per farcire io userò il sac a poche Andiamo qui e facciamo questo Bene ora allora, siamo bassa, tu non mi stavi seguendo, ma io l'ho detto. Stiamo per farcire i cannoli con la ricotta. Le dosi della ricotta sono nel link. Va bene? Allora, io ho messo qui la ricotta. Io non ho messo gocce di cioccolato, niente perché a noi non piacciono. E facciamo questo E ecco il cannolo pronto. Ah, questa è la fase acitura dei cannoli con ricotta con ricotta, sì. La ricotta Ricotta di mucca, potete utilizzare la ricotta che voi più preferite, zucchero e buccia di limone. All'interno potete mettere buccia di limone, cannella, gocce di cioccolato, canditi, pezzi di cioccolato, quello che voi preferite. Io sto facendo a gusto mio e sto mettendo solamente ricotta, scorza di limone e zucchero. E basta però ho detto potete aggiungere gocce di cioccolato pezzi di cioccolato canditi cannella eh, potete decorare questa parte qui con la granella di pistacchio o granella di mandorle o granella di nocciole ok quindi sì. adesso prenderò la granella di mandorle e vi faccio vedere se sì, lo facciamo completo sì. allora io quindi ricetta del dei cannoli, dei cannoli e, e, e della farcitura della farcitura la trovate nel, nel link ora il siccome video, io il video su youtube siccome io ho anche la crema pasticcera vi faccio tre anche la crema pasticcera quindi vedete la ricetta della crema pasticcera la trovate sempre sul mio sito e questi sono con la crema pasticcera quindi facciamo tre con la crema pasticcera e tre con la ricotta ecco qua ora una no. cosa importantissima vi devo dire i cannoli li dovete farcire un secondo prima del servizio quindi i cannoli li potete anche preparare il giorno prima perché si mantengono friabili e buonissimi fino a una settimana io ho provato fino a una settimana sono buonissimi naturalmente tenuti ben chiusi non aperti all'aria aperta si mantengono però il servizio deve essere fatto al momento cioè prima di servire i cannoli voi andate e li, uh, li farcite che sia di ricotta che sia di prima pasticcera. perché già dopo un'ora che succede già dopo un'ora diventano morbidi, quindi fatelo al momento, la farcitura. Sì, la farcitura, quindi i cannoli, I cannoli vuoti. li potete fare prima, potete perché saranno freddi, per conservarli, eh? come si possono conservare? L Ho appena detto che si possono conservare in un contenitore chiuso, in una bustina di caldo, temperatura l'ambiente un frigo? No, no, no, in un frigo, temperatura ambiente in un contenitore, nella dispensa, rimangono si, si rimangono friabili. perfetti, Perfetti, io lo so perché ce li avevo una decina conservati, me li ero dimenticati, li ho ritrovati dopo una settimana e erano perfetti. Va bene? Quindi questa è la cosa più importante, farcire i cannoli prima del servizio. Ora io avevo a prendere un attimo la grana e le e così li facciamo completi. Va bene? Sì. Questi sono i cannoli fritti, vuoti. Questi sono il cannone di peli, tre con ricotta, gli altri tre con crema pasticcera. Questi sono i cannelli di bambù. Allora, vieni qui che facciamo vedere la parte finale. Questa è la granella, io ho la granella di mandorle, utilizzerò questa. Prendiamo il cannone e facciamo così. E così e quindi potete farlo anche con la granella di pistacchi o quella di nocciole questi con la crema non lo faccio così e così ora facciamo belli così prendiamo lo zucchero a velo ora vi dico un'altra cosa facciamo questo così, c'è un trucchetto per evitare che si ammorbidiscano anche se li farcite un po' prima ecco qua i cannoli sono pronti che cosa si fa per evitare che si ammorbidiscano magari voi dovete andare a un pranzo e non li potete farcire al momento che cosa si fa è una cosa un pochettino tecnica complicata, però si può fare, Allora si spennella la parte interna con del cioccolato fondente infuso. quindi voi fondete il cioccolato a bagnomaria con un pennellino, spennellate tutta la parte interna con il cioccolato fondente e lo lasciate asciugare naturalmente, il cioccolato fondente asciugandosi diventerà solido, e questo non permetterà alla ricotta, alla crema, di eh, andare a inumidire il cannolo. il cannolo, se voi avete la necessità di farci i cannoli in precedenza, altrimenti li farcite al momento. Però questa è una cosa più tecnica, un poco più oh, ah, da pasticceria. Cambia anche il gusto con il cioccolato e veramente. cambia anche il gusto. Perché naturalmente troverete il croccante dell'impasto, il croccante del cioccolato e la ricotta. È buonissimo, eh! Mm. però! Una cosa certo, una, è un po' più di lavoro. Una cosa una... qui. Ok, va bene? Migliore. Allora, penso che ho spiegato abbastanza bene. Questi sono i nostri cannoni realizzati in diretta. In diretta: sì. Sì. Sì. <ride> sì, sì. ok? E quindi, ora, ci vediamo, allora, ripetiamo un'altra volta questa cosa qui, che. Il video lo troverete appena finita la diretta su youtube mi raccomando iscrivetevi se non siete già iscritti Vedete di live il, il video guardateli da youtube noi abbiamo realizzato i cannoli oggi ci vediamo martedì con una ricetta salata non so esattamente cosa fare veramente molti di voi mi hanno chiesto di fare i sofficini in diretta forse facciamo i sofficini in diretta perché ho avuto 6 7 richieste quindi i cannoli sono fatti si trovano qui io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. Domani è venerdì. Domani è venerdì, quindi mi raccomando... Quindi... Ci vediamo martedì prossimo. Sì. Ciao a tutti. Ciao e grazie di avermi seguita. Ciao. Ciao Mattias. alla ciao. prossima. Ciao.